secondi per dire che l'ospite più importante, lo conoscete già, già tutti, Salvatore Borsellino, fondatore del movimento Agende Rosse, nonché eri nella tappa, hai fatto tutta la tappa da Milano fino a qua, eri all'inizio del, del corteo, quindi anche, anche sportivo direi. Sì, io sono costretto a non parlare a lungo perché devo risparmiare il fiato per fare il resto del percorso che mi resta, perché... Ho 75 anni e se ne avessi avuto i 20 di meno sarei andato fino a Palermo in bici. Io tra l'altro avevo cominciato a fare questo percorso, a riportare questa agenda rossa dalla prima città dove sono approdato quando ho dovuto lasciare la mia Palermo, ho dovuto lasciare quel mio fratello che invece è rimasto a Palermo per cercare, come dice, di cambiarla. Io vi voglio ricordare la frase più bella di Paolo che non è quella che tanti conoscono che chi ha paura muore ogni giorno chi non ha paura muore una sola volta quella lì, quella frase parla del coraggio e sicuramente ci vuole il coraggio per affrontare la morte però quando devi affrontare la morte sai che ti uccideranno perché dopo la morte di Giovanni Falcone Paolo sapeva che sarebbe toccata a lui e da solo il coraggio non sarebbe bastato ci voleva... Qualcosa di diverso e che è quello che veramente ha mosso tutta la vita di Paolo. Paolo dice: Palermo non mi piaceva, per questo imparai ad amarla, ad amarla perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare. E come vedete, in questa frase non si parla di coraggio, non si parla di, di lotta alla mafia, di, di, si parla di amore ed è l'amore che ha mosso tutta la vita di Paolo. E io e quello stesso amore che io oggi in questo cammino che abbiamo intrapreso per arrivare a Palermo trovo in tutte queste persone che sono qui per, anche per Paolo nostra madre il giorno dopo la morte di mio fratello ci chiamò e ci disse chiamò me, mia sorella Rita, e ci disse voi adesso dovete andare dappertutto a parlare del sogno di Paolo fino a quando qualcuno parlerà di Paolo il suo fratello non sarà morto ecco io non credo che serve la mia voce per non far morire il sogno di Paolo credo che il sogno di Paolo sia così forte da poter vivere da solo però devo mantenere il giuramento fatto a mia madre e soprattutto voglio fare una cosa vedete Paolo non aveva accettato che io andassi via da Palermo ad ogni telefonata mi diceva sempre ma perché non torni e io gli rispondevo spesso in maniera quasi cattiva gli dicevo ma perché devo tornare cos'è, è cambiato qualcosa non c'è più la mafia a Palermo non ammazzano più la gente la, la, non, non, i propri diritti adesso bisogna, non bisogna più implorarli come favori e Paolo non mi rispondeva questo fino all'ultima volta che ci sentimmo al telefono quando io lo, alla fine della telefonata mancavano solo tre giorni al 19 luglio era il venerdì e gli dissi, Paolo, ma perché non vieni via da quella città? Gli dissi, Paolo, fatti trasferire a, a Torino, a Firenze, a, a Milano, ma vieni via da quella città, se resti lì ti ammazzano. E Paolo quella volta mi rispose, mi urlò al telefono, mi disse, ah perché tu te ne sei scappato, adesso chiedi di scappare anche a me. Ecco, Paolo non sarebbe mai scappato, perché voluto morire per le, la sua città, per la sua terra, anche per quello stesso stato a cui aveva prestato giuramento, anche quando si è reso conto che pezzi deviati di quello stesso stato a cui aveva prestato giuramento stavano tramando per ucciderlo, perché Paolo lo sapeva, Paolo aveva saputo della trattativa e anche per poter portare avanti quella scellerata trattativa è stato ucciso Paolo Borsellino, Ma Paolo non avrebbe mai mai mai lasciato quella che era non il suo lavoro ma la sua missione ed è andata avanti fino all'ultimo ecco io riportando questa agenda a palermo grazie a questi ragazzi che la porteranno fino a palermo io cercherò di aggregarmi a loro per quanto posso adesso farò fino a bologna poi li andrò a rincontrare a messina e farò da messina a palermo insieme con loro per poter dire a paolo quando arriveremo con questa agenda dirgli che in via d'Amelio, in quell'albero d'olivo che mia madre ha voluto fare piantare proprio nella buca che era stata scavata dall'esplosione, per riportargli questa agenda, ma soprattutto per potergli dire una cosa, una cosa che ho bisogno di dirgli, voglio dirgli Paolo, sono tornato. Mm.